Eccoci al capitolo degli armonici. Eh, prima parlerò degli armonici naturali eh, che si trovano sul nostro strumento. Eh, tralascio tutto il discorso de della teoria e vado subito a mostrarvi dove si trovano gli armonici naturali su un comune basso a quattro corde. Non fa differenza eh, il basso con i tasti da fretless esattamente la stessa identica cosa e come avete visto nel libro ho diviso eh, la tastiera ho cercato di semplificare il più possibile e l'ho divisa non solo eh, per quanto riguarda il numero dei tasti o comunque i tasti immaginari per il fretless ma anche i decimali cioè le parti eh, intermedie tra un tasto e l'altro. Questo perché eh, sul nostro strumento eh, abbiamo degli armonici che si trovano in, in determinati punti de della tastiera che non sono necessariamente eh, sopra praticamente al tasto. L'ho indicato con ad esempio l'1,7, 2,4, sperando che eh, si capisca bene. Il principio è lo stesso de, dell'accordatura del nostro strumento, nel senso che, come sapete, il basso a quattro corde, ma anche a 5, 6, è accordato per quarte, cioè significa che dalla corda più grave, eh, che in questo caso è un Mi, la corda sotto sarà un La che è posto una quarta eh, rispetto al Mi poi il re, che è la quarta di, di là, e così via. La stessa cosa per gli armonici, nel senso che una volta che io ho memorizzato eh, dove, so dove si trovano gli armonici su una corda, semplicemente eh, con appunto questa eh, successione che per quarte troverò i corrispondenti armonici sulle altre corde. Faccio un esempio, io se suono eh, su L'armonico al quarto tasto sulla corda di Mi ho un Sol diesis automaticamente. So che nello stesso punto sulla corda sotto avrò una quarta, quindi un Do diesis e così via. E, mh, ci sono eh, degli armonici che sono più usati, come appunto il quarto tasto, il quinto, eh, ma il nostro <ride> grande Jaco ci ha fatto scoprire in realtà questa era una tecnica che a quel tempo era usata per lo più da chitarristi ma eh, come dicevo ci ha fatto scoprire anche tutte quelle note che si trovano appunto eh, nei, nei decimi di, di semitono eh, che hanno eh, anche altre ottave e ci permettono anche di suonare molte altre note eh, ad esempio sì, quelli più udibili, secondo me, più facilmente eseguibili si trovano da, dall'1.7 tasto in poi poi sul secondo e così via Come avete visto nei, nei prossimi esercizi io vi mostrerò non solo eh, gli armonici suonati a nota singola, ma anche eh, soprattutto gli accordi che si possono utilizzare per abbellire le nostre linee, per i finali, per, per un sacco di cose e in più come poterli utilizzare per creare appunto eh, proprio delle melodie. Io ho fatto degli esempi proprio mo molto banali, eh, che non ricordo nemmeno più, mh, ma tipo eh, Amazing Grace, per esempio, che è un brano che, che conoscono tutti e si può benissimo, con un po' di, di astuzia, eh, suonarla la melodia co con gli armonici, eccetera, eccetera le scale, si possono fare le scale ehm, ovviamente con i giusti ri, no, rivolti, con la giusta successione perché non tutte sono eseguibili eh, tradizionalmente diciamo così, e fino agli arpeggi eccetera eccetera. Eh, questi sono gli armonici naturali, per eseguirli basta appoggiare un dito o più dita, se si fa un accordo della mano sinistra sopra eh, sul punto preciso su, in, sul quale eh, c'è l'armonico e senza premere ma solo eh, appoggiando leggermente pizzico io in questo caso sto più vicino al ponte per far uscire meglio l'armonico, pizzico normalmente come punto il classico pizzicato, togliendo il dito la nota continua a vibrare, e tra poco parlerò del, degli armonici artificiali perché purtroppo almeno su un comune basso a quattro corde come questo e gli armonici naturali non, eh, non abbiamo tutte le note eh, possibili e dobbiamo appunto ricorrere a quelli artificiali tra poco